Poi. rimane però eh, a questo punto la domanda strutturale cioè chi governa la sicurezza nazionale la risposta non è così eh, eh, la domanda non è né retorica né astratta come potete immaginare purtroppo la risposta non è chiara perché sulla carta il governo della sicurezza nazionale non esiste perché non esiste il concetto di sicurezza nazionale ora Anticipando una parte del ragionamento che svolgerò successivamente, eh, il punto è questo. Noi siamo abituati che per, per poter applicare una norma dobbiamo banalmente averla e avere una norma significa che questa norma attua, recepisce, formalizza degli istituti. Se la sicurezza nazionale rimane quella che tuttora è, cioè una categoria sostanzialmente di natura politica, quindi più afferente all'ambito eh, all delle scienze politiche, del, eh, delle, delle dottrine eh, strategiche e via discorrendo, diventa difficile trasportarla to court all'interno di un sistema, di un ordinamento giuridico perché se non abbiamo una definizione non la possiamo applicare. E questo è il peccato originale del, eh, o se volete, il, mh, la debolezza strutturale dell'impianto sulla sicurezza nazionale, sull'ordine pubblico sul, e sul tecnocontrollo e quindi sulla relazione con i diritti della persona eh, in una democrazia occidentale, questa è la eh, dicevo, eh, la, la debolezza strutturale del sistema che si sta costruendo. Quali sono i controlli tecnologici di pubblica sicurezza? Beh, a tutt'oggi, senza doversi trasferire necessariamente 7-8 mila chilometri a destra, noi abbiamo un sistema informativo Schengen eh, e quindi il sistema informativo Visti che tracciano i, eh, i movimenti nell'ambito dell'Unione dell eh, Europea. Tutti i precedenti di polizia, compresi i controlli su strada, sono presenti, e i controlli patenti e via discorrendo, eh, sono presenti nel sistema informativo Interforce per i precedenti di polizia. C'è il casellario giudiziario. Ci sono le banche dati biometriche, le fotosegnalazioni, banca, banca Dati Nazionale del DNA, eh, impronte digitali. A proposito della Banca Nazionale del DNA, vi ricordo che garante dei dati personali Stefano Rodotà ci fu una polemica al calor bianco con il RIS dei carabinieri che avevano creato la loro banca dati del DNA eh, ad uso investigativo, Quindi, al di fuori di qualsiasi previsione normativa specifica eh, con, eh, eh, con l'effetto questa cosa venne fatto eh, con l'effetto sostanziale eh, di considerare le persone inserite in quella, in quella banca dati adesso rispondo alla, alla domanda e, eh, con, il, con la conseguenza di, di, di far sì che tu, mh, chiunque facesse parte di quella banca dati fosse nei fatti indagato in automatico ogni volta che RIS dovevano verificare l'eventuale uh, corrispondenza di un profilo genetico al, uh, uh, a quello repertato uh, sulla scena del crimine. E attenzione, in quella banca dati, se non ricordo male, c'era finita tutta quanta la, la, la popolazione del paesino che, nel quale viveva e fu uccisa Chiara Gambirasio perché tutta la popolazione diede volontariamente il proprio, il proprio DNA per aiutare le attività di indagine. Nessuno avrebbe mai potuto pensare che queste persone a fronte di un atto di senso civico, di un atto di dovere civico, poi nei fatti si trovassero sistematicamente e a loro insaputa eh, confrontate con il DNA di, eh, eh, di potenziali, di potenziali eh, illeciti. Poi c'è il tema enorme sul quale torneremo, delle intercettazioni e eh, dei Trojan, c'è cioè l'anagrafe tributaria che nel momento in cui verrà collegata alla, anche alla, alla, ai vari database bancari Potrà consentire un'ulteriore forma di controllo estremamente eh, efficiente. Abbiamo le banche dati finanziarie, abbiamo il PRA, abbiamo i sistemi di videosorveglianza delle polizie locali che oramai sono diventati ubiqui e ai quali eh, la polizia, in funzione di autorità locale di pubblica sicurezza, può accedere senza eh, particolari vincoli o formalità. Ecco perché quando vedo cartelli come quelli della fotografia che vedete, mi domando che cosa ci sia da ridere di fronte a una telecamera che, eh, che ci guarda. E Questo introduce un altro aspetto, e cioè il sostanziale rifiuto eh, diffuso del di un fatto tutto sommato scontato e inevitabile, e cioè che lo Stato ha il potere e dovere di sorvegliarci. Per quanto sgradevole e disturbante sia questa affermazione, il, le necessità di pubblica sicurezza sono a doppio filo incatenate, direi, alla necessità del controllo. E siccome la pubblica sicurezza è una esigenza di tipo sovraordinato rispetto anche ai diritti individuali, il tema non è tanto la violazione dei diritti fondamentali. Ah, la telecamera viola la privacy, eh, posto che appunto la privacy sia anche da considerabile un diritto fondamentale, ma è un altro discorso che ci porterebbe chilometri lontano. Il tema è un altro: il tema è quello della possibilità effettiva del cittadino di avere giustizia sull'uso e sull'abuso dei poteri di pubblica sicurezza. Questo che cosa vuol dire? Il TULPS, nel corso del... che è tuttora in vigore, nonostante sia una normativa che arriva letteralmente da un'altra epoca, eh, il TULPS ha subito un'opera eh, di giurisdizionalizzazione nel corso del tempo, per cui tutte quelle parti del tutto autoreferenziali che vedevano nel Ministro dell'Interno l'ente sovraordinato, l'autorità la, la, suprema, il superiore non recognoscenza in ordine alle decisioni sui provvedimenti di pubblica sicurezza, insomma tutta quest, tutto questo impianto è stato smantellato e sostituito dal controllo giurisdizionale, per cui gli atti di pubblica sicurezza alla fine finiscono sul banco di un giudice e quindi... Uh, la, il contemperamento fra le esigenze di pubblica de, dell'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza e il, la garanzia del controllo democratico sul, su questo tipo di attività uh, si realizza appunto attraverso uh, l'intervento della magistratura. Vengo, uh, vengo alla domanda: dunque, scrive Rodolfo Meccarelli. Mi sembra che sia stata invocata la prassi da alcuni partiti per costringere l'allora Presidente del Consiglio a cedere la delega ai servizi che si era tenuto per sé. Eh, quindi normativamente poteva anche non cederla. Sì, certamente, perché la legge 124 2007 dice che il Presidente del Consiglio può cedere, può attribuire la delega a, a un numero limitato, eh, di, un numero limitato eh, di di. di, di prerogative, quelle che non, che non sono riservate uh, uh, alla presidenza del Consiglio in via esclusiva e che potevano essere, possono essere delegate esclusivamente alla, uh, a un sottosegretario o a un ministro senza portafoglio. E domandatevi perché uh, senza portafoglio, perché il ministro senza portafoglio non avendo un budget non può organizzare in autonomia uh, strumenti, persone e mezzi. E per essere molto espliciti, se volete capire il perché di questa limitazione, andate a cercare, andate a studiare la, la storia dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno per capire che cosa può succedere quando non c'è un controllo organizzativo e politico o quando si fa finta di non volerlo vedere, rispetto alla, uh, alla istituzione, di, uh, alla creazione di una matriosca uh, di, della, della pubblica sicurezza. Oh, se volete fare una, una pausa, quando volete, ditemelo, io posso andare avanti ad oltranza. Grazie molte. Questo vuol dire che facciamo una pausa o che vado avanti ad oltra, oltranza? Ah, no, vada, no, no, vada, l'abbiamo fatta. No, era grazie alla, alla sua risposta. Ah, no? ok. Però il tempo era giusto. A fianco alle mh, banche dati pubbliche, ai sistemi di controllo tecnologico pubblico, abbiamo tutta una serie di eh, sistemi tecnologici privati in parte totalmente privati, in parte parzialmente privati che contribuiscono a disegnare eh, il sistema del tecnocontrollo di pubblica sicurezza. Mi riferisco ai sistemi di credit scoring eh, ampiamente praticati da società di leasing, società di finanziarie, credito al consumo e banche. Eh, i sistemi di accumulazione dei dati di traffico telematico che gli internet provider sono obbligati e gli operatori telefonici sono obbligati a, ehm, eh, a conservare oramai per almeno sei anni eh, in attesa che qualcuno vada a fare quello che ai tempi si chiamava phishing for crimes, e, e poi, da ultimo, dati e informazioni trattate dalle piattaforme di social networking che sono l'ultimo grido. Eh, tra parentesi, di dolore delle autorità garanti di protezione dei dati personali che, negli ultimi, che negli ultimi, nelle ultime settimane, parlo del garante austriaco e di quello tedesco, improvvisamente scoprono, dopo oltre 30 anni, che mandando dati di analytics, utilizzando Google Fonts e compagnia Cantando, tutta una serie di dati relativi alle persone, ai cittadini europei, finiscono, eh, nei eh, sistemi di società americane che essendo sottoposte alla giurisdizione americana devono poi metterli a disposizione su richiesta delle autorità peraltro sotto il controllo della magistratura eh, in caso di eh, indagini di, di varia natura. Meglio tardi che mai si potrebbe dire eh, ma anche qui eh, non possiamo parlare di tutti i temi. Sta di fatto che eh, a fianco delle banche dati del, del tecnocontrollo uh, pubblicistico, è in piedi un sistema di controllo tecnologico non meno efficiente, e no, non meno granulare e non meno preoccupante nelle mani essenzialmente di soggetti privati. E attenzione, il trade Union normativo fra i due ambiti di tecnocontrollo è proprio la legge 124 del 2007, che attribuisce agli appartenenti ad AISE ed AISI il potere di accedere a banche dati pubbliche e private di qualsiasi tipo. Quindi questa norma è quella che consente l'inserimento nel sistema complessivo del tecnocontrollo anche di un patrimonio informativo privato al quale normalmente si potrebbe accedere solo attraverso il, eh, il provvedimento di un magistrato. E nel momento in cui il confine fra pubblica sicurezza e sicurezza nazionale non è, così, non è poi così chiaro, e considerando che l'AISE e l'AISI interagiscono per legge, non tanto e non solo con le autorità di pubblica sicurezza, ma addirittura con la magistratura che è obbligata eh, con l'unico limite dell'autorizzazione del procuratore generale, mi sembra, eh, della Corte d'Appello a fornire informazioni su procedimenti penali. Quindi la, eh, eh, le forze di polizia, la magistratura, chiunque deve poter mettere a disposizione delle strutture di intelligence la, eh, le informazioni e quindi dunque i sistemi eh, dei quali hanno il controllo. È proprio eh, la, lo spostamento dell'asse o l'attraversamento del confine fra pubblica sicurezza e sicurezza nazionale che consente di non avere nemmeno quella forma di tutela eh, giurisdizionale sull'attività di pubblica sicurezza che invece l'esercizio di poteri puri di pubblica sicurezza eh, eh, implicherebbe. Quindi come vedete questa carenza di definizioni si traduce non è soltanto, ripeto, una curiosità accademica, ma ha un effetto diretto sulla possibilità di esercitare il ruolo di watchdog, cioè il ruolo di controllori, di coloro che controllano i controllori.